Sai, sono ormai tre anni. dalla polvere siete stati generati. Stirpe errata ed errante della Scialba Eva, nel nostro seno siete stati accolti e con grazia, con grazia, elevati dall'umana condizione, e voi, di vostra spontanea volontà, avete accolto la salvezza e deciso di annunciarla al mondo. ciò allora, che ne resta, siete dunque sicuri di voler tornare in questo mondo? Sì, per me va bene. Anche per me. Dunque, tornate in libertà. Voi che potete. Tre lunghi anni. Per me Privarsi del contatto umano è stata una vera e propria assurdità. Anche per me.